L'evento di apprendimento Produzione e ricerca fa riferimento a tutte quelle attività in cui lo studente è chiamato a produrre organizzare contenuti nuovi e output specifici. Stiamo parlando quindi di un'attività che richiede un approccio attivo. Lo studente diventa protagonista di un processo che lo motiva e lo aiuta a sedimentare le conoscenze, rendendole profonde e durevoli. Per attivare questo processo è necessario che il docente proponga alla classe uno stimolo iniziale, ad esempio una domanda o un quesito, che sia specificatamente formulato per supportare processi di analisi, ricerca ed elaborazione. L'obiettivo è quello di guidare gli studenti oltre la semplice riproduzione delle informazioni apprese. Il docente chiederà quindi di produrre una presentazione, un saggio breve, un progetto, un prototipo. Questo tipo di elaborati spinge gli studenti ad attivare le proprie conoscenze pregresse, a metterle in relazione con i concetti appresi in classe e ad elaborare una soluzione nuova. In funzione della complessità del quesito e dei risultati di apprendimento attesi, il docente può scegliere di fare lavorare gli studenti autonomamente o organizzarli in gruppi. Ricordiamoci inoltre che l'evento Produzione e Ricerca può essere progettato come un momento di valutazione formativa, utile non solo allo studente per capire il proprio livello, ma anche al docente per capire l'andamento della classe, oppure come un momento di valutazione sommativa, che concorre quindi alla definizione del voto. Vediamo ora alcuni suggerimenti su come integrare produzione e ricerca all'interno di un percorso di apprendimento. La strategia più tradizionale prevede che il tempo d'aula sia dedicato alla raccolta di contenuti a bassa interattività, mentre la produzione e ricerca viene demandata al lavoro autonomo degli studenti che svolgono gli elaborati assegnati. Così facendo, si massimizza il tempo di lezione e contemporaneamente si offre allo studente la possibilità di confrontarsi con la produzione di un elaborato complesso, che a fine del corso potrebbe anche concorrere alla formulazione del voto. Questa però non è l'unica via, le attività di produzione e ricerca possono anche essere inserite in maniera più o meno estensiva durante il momento d'aula. Il docente può scegliere di sfruttare questo evento per approfondire due o tre argomenti accuratamente selezionati. Dopo aver gettato le necessarie basi della materia, può proporre agli studenti di dedicare una settimana alla produzione di una presentazione o di un progetto lampo. Chiaramente il quesito indagato deve essere semplice e finalizzato a fissare un singolo concetto chiave. Questo schema può essere riproposto fino alla conclusione del corso. Infine, vediamo un esempio che ribalta la strategia tradizionale. In questo caso, il docente dedica alla produzione e ricerca la maggior parte dei momenti d'aula. Questa strategia è molto efficace se si desidera proporre un'attività di progettazione o anche prototipazione. La raccolta di contenuti a bassa interattività può essere spostata in un momento online asincrono. Ecco quindi che lo spazio d'aula viene sfruttato per la produzione in gruppi dell'elaborato. La tematica assegnata è complessa, proprio per questa ragione la presenza costante del docente è fondamentale per guidare l'attività. Non dimentichiamoci infine che i materiali proposti in modalità online asincrona devono essere strettamente collegati con la produzione ricerca e propedeutici alla realizzazione dell'elaborato. Possiamo concludere questo percorso con un momento di discussione che aiuti a focalizzare i punti chiave dell'attività. Come abbiamo visto, l'evento Produzione e ricerca è molto versatile, sia in termini di posizionamento nel percorso di apprendimento, sia per quanto riguarda la sua rilevanza all'interno del corso. La chiave di tutto risiede naturalmente nella buona progettazione dell'evento. Ricordiamoci sempre che le domande alla base degli elaborati richiesti devono supportare processi di analisi, ricerca ed elaborazione, devono incuriosire e stimolare lo studente e devono essere strettamente interconnesse con il percorso di apprendimento proposto.